distorsione oggi probabilmente cosa fa si si si settima si si si si si si si si si si si si si la si la. una posizione prendo il si settima si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 da la diesis la quindi legato sol la naturale mi, 52 quindi la 52 leggera è facile 53 fa questo giochino ottavo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 Quindi Si sì, bello accentuato, La, Do diesis, Do diesis Mi, Ghost, appoggiature da Sol, Sol diesis, Si sì, naturale.